Oh non cato, non cato sulla scala! Godo okay. Peccato Peccato il mio Fatto Bella Bella ah, ci sei? Peccato Ho per te Fatto, fatto. Oh boa, andiamo a te, faccio la sfida. Seguro il passo. Sto sul forte. Ora con 30% di pacchetto l'ho ucciso? Sì. Cos'è sta freccia a destra e a sinistra che c'è sul vanno? C'è una navicella lì, no? occhio, occhio, scendi, scendi, scendi, scendi, scendi Ok, a posto Stratura Mi sparano da dietro, occhio Ci jumpano sopra 24. 21. Recato il mio. Che ha trombo anche con facciamo il bracket loss Cosa? Non l'ho ittato? Oh un no, hoccato non ho sulla scala Godo Craccato, craccato 110 E sta arrivando anche l'amico uno. Bianco Bravo Fatto Sono sette Bianco Bianco Bravo non dobbiamo Bianco dobbiamo. due due Due due No, siamo due, siamo due. Uno, Uno Po di me, Madonna, perché mi sono buttato questo video che c'ho il pocket floss? Non c'ho un'idea. Dai colpito attraverso un po'. questi no? No non mi si sì, ricapri. è capace, capace da questo zitto stai zitto comunque è la zitto dai. Bello, giù, giù. bella ci sta 22 blu 22 blu 24 Guarda sotto Vieni sotto prendiamoci l'arma mitica Vieni sotto arrivo, da me Sono blu C'è l'altro Ho zero mazzo Craccato One hit one hit oh, One hit No Ci sono eh Ci sono mazzo No no no no No non è che non l'ho visto Non si sente nulla Vabbè E al minuto Guarda quale canzoni di bot fra Prova ad andare con i miei il reboot Non so che dire Pure io Una po' Io eh? Sto venendo Stai critiche critica da me Boxati, boxati Non posso, non ti più mazzo Tieni, tieni, tieni Chiuso, crackato Bravo Non mi ha sparato okay. Morto, da qua, da qua 50 Crackato ha su. lanciato sul piede, è un sto posto OP. Oh merda. sul lan lanciano è No, no, posto scendi, scendi! Oh merda, ho Sì, No, piede, ho lancia lanci piede, ho lancia sul piede, ho bombato quello sulla navicella. che mi pusha 29 1 143 143 sono sopra nel mio box ti arrivo con la jump mi, mi curo mi cura ti arrivo mi. Con, la jump, con la jump ci sono ci sono ci sono, ci sono cazzo cacato sirena sopra sotto di me sotto, nel mio box sono sopra sono sopra sono sopra qui no no no Dopo l'armi cella, cella, cella. L'hanno craccato, l'hanno craccato! Ah, l'hanno craccato Craccato, No! Marta. No, fini. Vieni, tieni! Non ho più, non ho più, non ho più, non ho più, Ce n'è un'altra ora. Tiene. Craccato, craccato. È wow. one hit questo, è one hit Stanno shieldando entrambi nello stesso box White, white, Si 60-white Uno una con lo spas è blu Mi devo fare white, il leva? White, fatto, fatto, fatto, fatto Mi faccio il leva mi faccio il bravo, cazzo Mi ha bombato Crackado? Mi prendo il muro da dietro Fatto Mi facciamo troppo forte Vieni qua, vieni, pusciamo questi, pusciamo questi Vieni, vieni, vieni 105 l'amico all giù Allora io ho fatto eh, 105 fatto. Ah no, non ho cado l'amico, no, non ho cado fra 100, 100, 100 questo, 100 dynamo, 100 dynamo Preso Morto morto morto morto C'è solo il destro lo... Morto Da me, da me, da me bombato bombato bombato sono troppo forte c'è un altro ma non lo altro vedo qui. craccato la skin natalizia morto morto chiuso dove è? chiuso chiuso 10 altra skin 9 no, ma... bravissimo pescoso sono troppo forti sono troppo forti craccato Morto uno, morto uno, morto uno, si 2 due vivo, C'è hanno Pazzo Oh C'ero con la navicella, la navicella arrivo, 33, arrivo, 33, arrivo. Blu. 33 blu blu ancora Cioè, sì, ma sono un fenomeno arma, te lo dico 20 blu bombato, bombato, one hit Muore Cacato, fatto, no. fatto fatto Quante cazzo sono porte? Da dietro da dietro blood un altro sì, sì, team una... vieni sopra vieni sopra mi devo curare Sto spammando come merda vieni sopra vengo sopra ho lancia sull'urfo ci curiamo con questo ti curiamo da me? sto venendo a te sto venendo a te preso Ah ma ha bombato Esci me, da me Oh merda Sopra un'altra sta arrivando un altro da occhio 32 Oh morto morto morto Bravo esatto. Craccato craccato il mio Dove One hit one hit morto. Bravo Quante kill abbiamo? Quante kill abbiamo? Sette. Sì. Da me. Oh, era nella cupola 35 Ti sta doppando Cracato craccato one shot Bravo madonna mia Mamma mia bravo. 20, 20 mi sa eh Perché? No no no 20 non 20 Quanti ne abbiamo fatte? 17 Niente lagrò 17 17, io ne ho 7 te 10 17 lui? Che...